Buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a questo secondo incontro del quarto ciclo di Extrema Razio. Eh, questa sera abbiamo due ospiti particolarmente graditi, Martin Ruyest e Paolo Tortonese, che parleranno eh, del primo libro postumo di Jean Stachobersky. Prima di presentare molto rapidamente i nostri ospiti che dal resto non hanno nessun bisogno eh, di eh, presentazione eh, vorrei ricordare che Extrema Razio, questi nostri seminari eh, serali nati con la pandemia, eh, sono poss è possibile eh, grazie alla collaborazione dell'area Servizi Informatici e dell'area Biblioteche dell'Università di Siena e dell'Ufficio Comunicazione dell'Università di Siena ci tengo a ringraziare Patrizia Caroni, Guido Badalamenti e eh, soprattutto Giulia Laversa e Angelica Losauro che insieme a Emanuela Carbet eh, garantiscono il buon funzionamento della parte tecnica questa sera c'è una novità nella formula di Estrema razio e cioè l'avete visto anche sulla locandina che abbiamo proiettato eh, poco fa la collaborazione con il circolo filologico padovano abbiamo pensato che eh, due iniziative molto diverse ma anche molto affini da tanti punti di vista come i seminari del circolo che da tantissimi, da tantissimi anni sono un appuntamento fondamentale per tutti coloro che si occupano di linguistica e di letteratura in Italia e invece la nostra più giovane iniziativa online potessero avere delle intersezioni. Abbiamo scelto appunto di condividere questo dialogo su Starobinsky questa sera e eh, invece il 24 di marzo condivideremo eh, un intervento fatto al seminario del circolo filologico-linguistico eh, padovano, di Elisabetta Mengaldo su Invenzio tra retorica, scienza e poetica. Questo intervento di Elisabetta Mengaldo sarà inserito nella quinta serie di Extrema Razio, che appunto inizierà in marzo. Eh, dicevo, sarò eh, brevissimo nel presentare i nostri ospiti. Martin Rief è professore laddove ha insegnato Jean Robensky all'Università eh, di Ginevra. Come sta Robensky è un grande specialista di Settecento di Rousseau, ma anche di poesia contemporanea, cito solo i suoi lavori su Michel Degui, e è a sua volta in prima persona poeta, filosofo, traduttore traduttore in particolare di testi italiani di importanti eh, libri di, di carlo Gintur, di giorgio agamben ma anche testi poetici per esempio dei signori ma anche un libro di gramsci eh, ed è un grande passeur un grande tramite di cultura fra la cultura francese e quella eh, italiana paolo tortonese eh, insegna letteratura francese, in particolare nel XIX secolo, eh, all'Université Sorbonne Nouvelle, eh, quella che un tempo era Paris III, eh, ed è uno specialista di molti autori dell'Ottocento francese, di Gautier, eh, di Isola, di, eh, di molti altri, ha scritto libri su... L'occhio di Platone, che sarà presto tradotto anche in italiano, L'occhio di Platone lo sguardo romantico. ha scritto un altro libro molto importante, L'Homme en Action, sulle teorie del verosimile Aristotele fino all'Ottocento, ma si è anche occupato del rapporto fra letteratura e medicina, che è assolutamente decisivo per capire proprio la struttura della, della rappresentazione eh, nell'Ottocento, non, non solo francese. Eh, il libro che, che presentiamo questa sera di Jean-Straubensky, eh, le cose si ha reso le ragioni del corpo raccoglie per l'appunto gli studi di starovansky che come eh, penso molti sanno era è stato un grandissimo critico letterario ma era anche medico i suoi lavori di storia della medicina di storia delle idee sul corpo e sul rapporto letteratura e eh, medicina eh, sono stato molto veloce, non ho fatto l'elenco eh, delle pubblicazioni dei nostri ospiti, vorrei ricordare invece una cosa che non è una pubblicazione scientifica, ma è eh, un articolo giornalistico di Martin Ruiev, vi invito a leggerlo, forse eh, Emanuela Carbet può mettere nella chat, ecco il, il, eh, il link, è il tombò, l'articolo che Martin Ruiev ha scritto eh, quando, eh, quando è scomparso Gian Stavoglansky, eh, il tombeau è un genere letterario estremamente difficile, questo mi pare veramente splendido, veramente una riuscita eh, straordinaria. Eh, Ruyers sostiene che, eh, la cosa naturalmente discutibile come un giudizio di valore, ma è ben, ben argomentata che Starobensky è stato il più grande critico di lingua francese eh, del XX secolo, e individua la sua grandezza proprio nella capacità di far dialogare l'intelligibile e il sensibile. Eh, arte in cui eccelleva anche un altro grande rappresentante della critique thématique, come Jean-Pierre Richard, tanto affine tanto diverso da Starobinsky. Ecco, eh, rileggendo i saggi di Starobinsky sul rapporto fra corpo e immaginazione, fra letteratura e medicina, credo che si arrivi proprio al cuore di quello che è la relazione critica. Non. Eh, non dirò altro eh, e lascio subito la parola a Paolo Tortonese eh, per un primo giro di, eh, di, di domande e di dialoghi. Grazie per Luigi, grazie a tutti gli amici di Siena per questo invito a, a avere una conversazione con Martin Rueff. Eh, purtroppo non vedo Martin sul mio schermo, eh, voi lo vedete adesso ci sono ci sei, bene Buonasera. Ah, adesso ti chiedo eh, dunque, io non, non farò una presentazione del libro eh, sta a te farla io ti farò qualche, qualche domanda qualche osservazione ti spingerò a commentare qualche passo del libro e eh, spero che in questo modo eh, quelli che ci ascoltano saranno interessati e avranno voglia di andarselo a leggere spero anche che non troppo tardi sia tradotto in italiano mi sembra che l'ultimo libro di uno degli ultimi di star rubanski eh, l'inchiostro della malinconia sia già stato tradotto da Inaudi e spero che questo lo presto perché lo merita ampiamente allora la prima cosa sulla quale vorrei eh, che tutti esprimessi è la questione dei rapporti fra le discipline questo libro eh, conferma quello che sapevamo già, che eh, Jean-Staro non solo è stato un grande critico letterario, interprete di opere letterarie e storico della cultura e della letteratura, eh, sapevamo anche che era stato un medico, che ha praticato la medicina, credo per una decina di anni, eh, e non, come medico ospedaliero eh, in... Eh, a Ginevra o a Baltimora, eh, forse non tutti sapevano che ha scritto anche dei, dei saggi di storia della medicina, dei saggi di riflessione filosofica sulla medicina e quindi era certamente una delle persone che eh, si è, tra di noi, tra, insomma, tra i letterati, quello che una delle persone che si è posta più domande sul rapporto fra le diverse discipline e le diverse attività che sta effettivamente praticando, che non solo lo interessavano. Eh, quindi eh, c'è un punto nel, in uno dei saggi raccolti in questo libro, eh, un punto eh, che riguarda proprio la, i rapporti fra le discipline, in cui eh, Starobinsky sembra, contestare l'idea che le diverse discipline possano darsi un unico oggetto e pensare di raggiungere attraverso la loro complementarità una sorta di sintesi armo di armonia assoluta. Alla pagina 128 eh, traduco alla svelta ciò che è contestabile non è tanto di mettere la biologia e la filosofia una di fronte all'altra ma di voler stabilire tra di esse una continuità ipotetica, come se esse, come se esse riguardassero uno stesso oggetto, come se la conoscenza metafisica fosse una biologia superiore e dovesse semplicemente aggiungersi alla conoscenza scientifica per ottenere un controllo più completo della realtà. La domanda quindi che io ti farei è come definiresti il rapporto fra le discipline in Sta Rubinsky, visto che lui stesso ci dice che non sono complementari. Bene, buonasera, mi sentite, Paolo? Oh, Bene, eh, volevo subito ringraziare gli amici di Siena. Uh, Pierluigi Pelini, anche, anche Guido Mazzoni e tutte le persone che hanno reso possibile questo incontro, anche perché credo che il titolo extramarazio ehm, sia anche la, la traduzione di una necessità eh, vitale che definirei come la difesa della vita dello spirito in un momento dove sembra che eh, la difesa della vita dei corpi sia Così eh, importante che si vada a dimenticare altre necessità, eh, il che ha anche, secondo me, effetti politici. E credo che sia molto importante, in questo contesto, parlare di un libro eh, il cui titolo sia precisamente eh, un collegamento fra razionalità e corpo. E la domanda di, di Paolo, eh, che ringrazio anche molto della sua, della sua presenza. È una, è una domanda che va al cuore del problema nel senso che ehm, in un modo superficiale si può presentare credo eh, Starobinsky e ha, ha una sua verità questa presentazione come una specie di ultima espressione eh, di una matesis, di una cultura no? che ehm, era in grado di, di inglobare tutto Uh, Starobinsky, uh, lo, lo dico anche per alleggerire un dibattito che non sarà del tutto leggero, Starobinsky fu uh, premier prix du conservatoire a Genève, cioè era un uh, enfant produsso del pianoforte, uh, è stato, uh, ha avuto la sua tesi di, di dottorato con i massimi di voti in scienze eh, a Lausanne con il professor Kuhn che era sua tesi sulla melanconia e anche ha avuto una carriera universitaria di, di critico letterare assolutamente eh, come dire esemplare eccetera era, era un'offre prodigio e eh, la sua personalità eh, aveva qualcosa di, di molto dolce e anche di molto pacato che faceva sì che questa specie di di, di matesis universalis non, ave, non avesse niente di arrogante eh, Starobinsky non era un uomo arrogante e dunque a leggerlo così hai ragione Paolo si potrebbe pensare che bah, insomma un letterato e un, un uomo di scienza, un, uno che ha fatto una tesi di, di psichiatria, perché così era la tesi di, di medicina di, di Starobinsky eh, potessero così dialogare no? in una con questo sogno un po' light contemporaneo dell'interdisciplinarità eh, dove in realtà possiamo, abbiamo l'impressione di parlare tutti della stessa cosa ora eh, va detto una cosa eh, molto chiara e credo che la tua domanda da in questo senso eh, che ehm, Starobinsky quando fa eh, medicina o quando fa storia della medicina è veramente un scienziato e non si relaziona alla scienza eh, in un modo cool o light. Lui è convinto che eh, la razionalità della scienza è una razionalità per sé. Eh, il suo lavoro è stato molte volte perché era un gran conferenziere, aveva una capacità anche divulgativa ottima, però non, non confondeva il suo lavoro di divulgator di scienza con i lavori dei veri scienziati e questo secondo me è un punto molto importante allora la mia domanda la mia risposta fino adesso era un po superficiale ti chiedo scusa sul fondo delle cose um, la medicina di Starobinsky è una medicina che ha qualcosa a vedere con le nostre materie perché Starobinsky non era un specialista di pneumologia o di reumatologia, era un specialista di psichiatria. E si era formato in Svizzera all'incrocio di due scuole, eh, e su questo magari torneremo dopo, una scuola diciamo, più fenomenologica, legata a Binswanger, dunque a Heidegger, la filosofia eh, fenomenologica, ed un'altra parte diciamo, a una tradizione più più legata alla chimica e con questo Robert Kuhn che ha avuto anche legami con Foucault è un po' l'incrocio di queste due tradizioni. Quando uh, Starobinsky scrive le, le righe che hai che, che ha letto pardon, uh, le, le, le scrive uh, rendendo conto di un libro di Canguilhem um, e uh, Canguilem era, era proprio uno diciamo una delle figure più importanti di quello che oggi si chiama, su questo possiamo anche tornare, l'epistemologia historique alla francese, française, ovvero un'epistemologia un storica delle scienze che viene dalla filosofia, non dall'interno delle scienze, ma dalla filosofia. Uh, Abel Rey, che fa la sua tesi nel 1907 sulla fisica, poi Bachelard, poi Canguilhem, eccetera. E uh, la, la, le righe che hai letto, in realtà hanno qualcosa di polemico e hanno qualcosa di polemico contro la fenomenologia o anche la teoria intuizionista bergsonista o bergsoniana che pretendeva rendere conto della scienza da un punto di vista, da un punto di vista parlo, non scientifico e lui, dite, lui dice guardate che quando la scienza fa scienza non è che noi possiamo entrare così e distribuire eh, verdetti di scientificità questo lo, fa, lo fanno i scienziati e, e Starobinsky aveva un, un immenso rispetto eh, per la scienza lo so che fa strano di dire questo in un contesto di, di, di umanisti letterari come siamo noi ma eh, per capire il razionalismo di Starobinsky questo va, va ribadito non so se sono stato chiaro è stato chiarissimo e ti ringrazio Seconda, come dire, il passo avanti che si potrebbe fare è sul una volta visti i rapporti fra le discipline in generale quello fra la storia e la scienza eh, in, in diverse occasioni in questo libro che raccoglie saggi di diverse epoche anche di diverso tipo recensioni, interventi a convegni eccetera eh, Starobinsky si pone eh, il delle domande sul rapporto fra la scienza e la storia direi da un punto di vista prima di tutto pratico cioè il punto di vista della formazione dei medici eh, e si chiede perché se i medici debbano studiare la storia della medicina e se la storia della medicina possa servire ai medici ad essere dei migliori medici dal punto di vista scientifico prima di tutto eh, e quindi eh, si chiede se sia possibile, se ci sia un modo di rendere possibile una specie di integrazione della storia della medicina alla medicina attuale, alla scienza attuale. Cioè in che modo la scienza attuale può servirsi e rendere utile per i suoi propri fini la conoscenza storica. Anche qui riprendo un, un piccolo passo in cui dice che non è forse la storia che ha bisogno di essere giustificata di fronte alla scienza, ma al contrario la piena giustificazione dell'attività scientifica non è data all'interno della scienza. E se si, se si vuole accedere a una visione dei fini della scienza, il ricorso alla filosofia e alla storia diventano indispensabili. Cioè in un certo senso è eh, quindi la... Eh, non la scienza che ha bisogno della, della filosofia, ma della, della storia, ma viceversa. Allora, un altro, punto, un altro punto in cui forse la stessa questione, o comunque una questione diversa ma collegata, eh, è affrontato da, da Starobinski, è quel passo in cui parla della distinzione fra fatto e valore e qui eh, riprendo quello che hai detto tu che è questa, come dire, questo rispetto assoluto della, della scienza da parte di, di Starobinsky e, eh, mi sembra venire fuori anche in questa distinzione eh, nella filosofia del XX secolo questa cosa è stata molto discussa, il rapporto fra fatto e valore dalla filosofia analitica eccetera e qui eh, Starobinsky prende una posizione assolutamente netta eh, eh, valori e fatti sono due cose diverse non dobbiamo eh, mescolarli la scienza stabilisce i fatti però dice anche, cosa molto importante i valori non possono essere eh, come dire, dedotti dai fatti mm? i valori devono avere un'altra fonte un altro punto di partenza che non può essere quello della scienza né viceversa la scienza può fondarsi sui valori eh, quando eh, mi sono chiesto e lo non è una domanda retorica perché non so veramente la risposta eh, quando lui fa questa distinzione così nettamente eh, sembra riferirsi a una a una qualche teoria o a diverse teorie non lo so che confonderebbero i fatti e i valori ma non ho capito bene a chi vuole riferirsi. E se c'è una polemica in, questo, in questa pagina, eh, contro chi è rivolta questa polemica, allora, grazie mille, Paolo, anche perché le tue domande vanno proprio, diciamo, occhio desho, um, innanzitutto, forse mh, per le amiche e gli amici che sono qui, <clears throat> ricordiamo che questo libro postumo, il primo. Era un progetto suo eh, che non ha potuto portare a termine e che era ehm, diciamo, uno dei progetti, ne aveva 3-4, no? di, di, di raccogliere dei, dei testi sparsi perché un po' come uno dei suoi maestri, Spitzer fu un uomo da articoli, da saggi, da conferenze e pochi in realtà sono in una enorme bibliografia. I libri concepiti in quanto tali no e dunque questo libro aveva appunto come scopo di raccogliere articoli su un diciamo mezzo secolo dal 51 al 97 di storia delle scienze e um, la prima cosa che direi per andare nel, nel senso di, di paolo è che sicuramente la cosa che accomuna di più il starobinsky critico letterario, teorico dell'Hermeniotik herme, dell e Starobinsky, uomo di scienza e eh, specialista di psichiatria, e eh, l'importanza data alla storia. Eh, non che eh, Starobinsky sia eh, un hegeliano, un crociano, questo è il punto, ma la cosa che interessa Starobinsky, lo dice sempre, e di ricostituire a partire dalle opere, e questo lo dico anche per i studenti perché questo è veramente una particolarità sua, le strutture delle esperienze dei soggetti. No? Eh, lo fa con Rousseau nella prefazione della Transparenza l'obstacle 57, dice io ho cercato di ricostruire le strutture dell'esperienza del mondo, le strutture del mondo, quando lui fa la sua storia della, della, del 700, l'invenzione della libertà, lui dice io ho cercato di... di riscoprire le strutture delle esperienze della libertà attraverso la, la, la storia delle forme pittura, scultura eccetera dunque lui fa storia in questo senso no? e cerca di, di ricostruire le, di, direi le coordinate dell'esperienza eh, dei soggetti del momento eh, quando fa storia della psichiatria o quando fa storia della medicina e eh, abbiamo tenuto con lui a far figurare degli articoli veramente da, da uomo giovane anche, anche se di Starobinsky si può dire credo come di Levi Strauss che è nato vecchio eh, era nato già con un cervello già formato i, i, i testi che lui ha scritto a vent'anni eh, vi giuro sono scritti di una maturità eh, veramente eccezionale Dunque, i testi degli anni 50 sono, lui interviene nella grande rivista francese di Minuit Critique, che è la rivista di Bataille e di Eygeveil, come specialista di storia delle idee scientifiche. Dunque lui fa il resoconto di Canguilhem, fa il resoconto di Speransky, di Temkin, di grandi storici della medicina. E ogni volta la cosa che lui dice è questa cosa, che è molto legata secondo me alla sua lettura precoce di Canguilhem. Allora, cerco di, di dirlo in termini, diciamo, partageabili. Mentre la storia delle scienze praticata da un bachelor, dalla formazione dell'esprit scientifico alla filosofia di non, e risponde all'ossessione di far vedere come, dal momento che il presente della scienza è la verità, l'epistemologia non si deve curare della storia. Infatti, per bachelor si costruisce la scienza attraverso negazioni che non sono dialettiche, si butta quello che non funziona e si va avanti. E questo lo chiama la filosofia di non. Mentre Bachelard fa così, Guilhem, che è spesso presentato come un erede di Bachelard, la pensa veramente molto diversamente, perché a lui interessa di capire, e si capisce perché avrà una tale importanza per Foucault, come una teoria è potuta apparire come vera in un momento, d'accordo? E eh, con non era un, un scettico, cioè non, non difendi questo per dire guardate, che le cose che diciamo oggi, sul, non so, sul coronavirus, domani saranno false, eccetera. No, dice in realtà la cosa importante è di capire come in un momento singolare della storia ci sono cose che possono apparire come vere e funzionali, anche eh, legittimate perché precisamente le coordinate, quello che poi Foucault chiamerà l'episteme o l'apriore storico, eccetera, fanno sì che appare vero. In questo senso, e credo che eh, le corrisse raison lo, lo dimostri, Starobinsky è un canghilamian, nel senso lui veramente eh, cerca di capire in Galien, eh, in Ippocrate, in Brousset, in Harvé, quello che c'è di vero. Per lui. Poi, dopo che eh, Brousset o Hervé o, eh, o ippocrate o, o Gallien siano stati smentiti della storia. E un'altra cosa. Questo lo, lo, lo fa, come diceva Bachlan, no? le tribunal de l'histoire des sciences. Ma conguilem e Starobinski non la pensano così. Allora, la domanda che fai è, è, è, è la risultante di questa di questa di questa posizione. Um, Starobinsky non è un decostruzionista e, ed è uno che non, creda, non crede pardon, che i fatti eh, o le testimonianze sui fatti siano solo artefatti eh, costruiti da gruppi eccetera non avrebbe eh, apprezzato molto il lavoro di Latour per intenderci um, perché lui queste cose le vede da scienziato e secondo me la, la, la polemica che tu punti è una polemica che va contro il scetticismo che è stato espresso poi in realtà da, un certo, da una certa eredità della fenomenologia heideggeriana in Francia ma tipo Derrida per esempio um, ma anche lui fa sempre fatica a, con i con i schilapelli anti-scientisti anti c'è un, un testo molto bello sulla la, la difesa e eh, se posso dire una cosa eh, senza sembrare troppo volgare eh, si vede bene in questo momento che attraversiamo eh, che ehm, davanti all'incertezza alle della scienza eh, viene quasi spontaneo il riflesso individuale o collettivo di mettere in scene eh, scenari molto complicati dove i fatti scientifici sono giudicati come valori. E questo Starobinsky da storico e anche da epistemologo lo vive male. C'è un articolo eh, che, che leggo sempre, molto ammirato e anche, devo dire, intenerito. E questo articolo su medicina antimedicina, anti dove Starobinsky spiega con un'ironia un, un po' feroce, penso che anche tu sei stato sensibile a una tonalità che non è con il nome spesso sua, spiega che l'antimedicina è un commercio. Dove lui dice: in realtà, eh, se voi dite che eh, eh, a qualcuno che si deve curare con non so, antibiotici, antistaminici, eccetera. Non è molto seducente. Invece, se cominciate a consigliare bagni di, eh, di fango, eh, eh, cipole tritate, infuso di fiori di non so cosa, c'è qualcosa che lo intrippa un po', no? E poi si ferma e dice: vabbè, questo il charlatanismo dell'antimedicina è una cosa conosciuta. Che sia anche un commercio, come la medicina è un commercio anche una cosa conosciuta. E lui si ferma a riflettere e dice: ma in realtà non è che l'antimedicina sia anche l'ombra portata della medicina che quando progredisce la scienza fa crescere zone d'ombre e in realtà i dubbi nascono dalla superpotenza della medicina. E questa è anche un'idea Canghile Lignano, no? C'è la cosa che dà fastidio alla gente con il coronavirus è come noi possiamo fare tutto e adesso non lo possiamo curare, allora diciamo che è un'invenzione. Ma in realtà questo riflesso è un riflesso legato alla nostra credenza nel valore progressista della, della, della, della medicina. E non so se ho risposto bene, però ecco quello che mi ispira alla tua domanda. Allora, forse possiamo un po' insistere su questa questione della storia della medicina e sul suo modo di, di pensarla sul rapporto con Canguilhem eh, con altri storici della medicina completamente diversi e poi se vuoi cerchiamo di arrivare al problema di Foucault che è il grande problema eh, che necessariamente va discusso allora eh, è chiaro che eh, Starobinsky ha, quando parla di che cos'è la storia della medicina, in mente alcuni modelli diversi. Un modello negativo che lui tratta con disprezzo, perché come tu hai detto benissimo, eh, Starobinsky non è affatto un uomo polemico, però ogni tanto lo è. E quando lo è, è implacabile. Si tratta di una fra piccola frase, poi passa ad altro. ma insomma. Eh, allora, una delle cose su cui esercita la sua polemica è un tipo di storia della medicina diciamo aneddotico la storia della medicina come storia delle curiosità eh, eh, le strane cose che si facevano in passato le strane pratiche gli strani oggetti gli strani farmaci eh, tutte cose che sono state molto praticate e ancora adesso sono praticate eh, quindi la storia della medicina come curiosità eh, praticata molto, dicono gli storici seri, dai medici in pensione. Mm? I medici in pensione, non sapendo più cosa fare, fanno piccole ricerche su eh, un qualche strumento medico usato eh, nel medioevo. Eh, secondo tipo di storia della medicina che eh, non piace a Starobinsky e che è già un po' più serio è la storia della medicina come storia delle grandi scoperte, che, anche questa a volte praticata dai medici in pensione, c'è cioè la gara fra eh, chi, a chi trova il primo che ha scoperto una certa cosa, per esempio le infinite discussioni sulla scoperta della circolazione del sangue, chi è che ne aveva intuita prima di Harvey, tutte queste cose, che eh, sono come dire, forme di storia un po' elementare, molto teleologiche, come dire l'avanzare regolare e eh, vittorioso della, del, de, della scienza e della razionalità eh, contro l'oscurantismo e contro l'errore. Allora, quello che sicuramente, come hai già detto tu, eh, Starobinsky prende da Canguilem, ma non solo da Canguilem, è l'idea che la storia della medicina è la storia di tutte le attività, lo cito, tutte le attività che hanno come fine di prevenire o di guarire la malattia quindi non è una storia della scienza, è una storia della, della pratica, eh, della cultura medica, delle istituzioni, delle professioni, dei rapporti fra i medici e i pazienti, eh, dei rapporti fra coloro che esercitano la medicina e coloro che esercitano altre funzioni nella società come la religione o il potere politico, eccetera. Eh, tutte queste cose eh, Possono venire da, da Canguilè, ma possono venire anche dall'altra fonte fondamentale eh, che sono gli storici che lui ha conosciuto e frequentato in parte a Baltimora, ma che anche, anche senza rapporti diretti conosceva benissimo: che sono in parte legati alla Svizzera come lui, soprattutto Sigrist e anche Temkin che era, che era russo ma che stava negli Stati Uniti e anche un tedesco che si chiamava Akerknecht, Acker, eh, che lui cita spesso con molto rispetto. Anche da Sigrist e da questi altri lui traeva sicuramente un tipo di storia della medicina come storia globale dei comportamenti, e eh, delle pratiche e delle culture eh, attorno al problema della salute e della medicina. Eh, allora, a questo punto eh, la cosa che mi chiedo eh, è questa. Nei miei appunti avevo scritto ma in fondo che cosa ha imparato a Baltimora eh, Starubinsky eh, È arrivato con una cultura che era quella di Kuhn, di Roland Kuhn, non, non Thomas Kuhn, eh, quindi di un certo tipo di psichiatria, eh, una psichiatria eh, legata all'ideggerismo, all'esistenzialismo di quegli anni. Eh, ammettiamo di creare un racconto di questo tipo, perché poi non è detto che le cose siano andate così, ma nel momento in cui va a Johns Hopkins e entra in contatto con questi, con questi storici della medicina, che cosa può cambiare nella sua mente e in che modo si riorienta la sua attività, il suo pensiero. Anche questa, Paolo, è una, una bellissima domanda perché... Um fa incrociare diciamo, elementi biografici del suo percorso no? con opzioni epistemologiche eh, lunghe, cioè decisive um, Starobinsky va ricordato che uh, è un polacco figlio di, di, di un polacco ebreo che um, per motivi sui quali non, non torno adesso um, si è visto negare per molti anni la cittadinanza svizzera e dunque non è uscito quasi fino a 30 anni 27-28 dalla Svizzera um, al seguito di problemi accademici eh, ovvero una realtà che eh, non ho bisogno di spiegare in questo contesto la mancanza di posti eh, lui è andato via e ha avuto grazie a Poulet e anche a Marcel Raymond che erano due maestri suoi eh, questo incarico alla Johns Hopkins University per tre anni eh, durante i quali ha non soltanto molto lavorato ma anche frequentato ehm, l'ospedale dove faceva anche delle visite e ha frequentato due centri di, ehm, di storie delle idee eh, sui quali adesso torno su tutto questo periodo c'è un bellissimo Uh, una bellissima intervista del nostro amico Giulia Zaneta che ha ricostruito con, uh, con Starobinsky uh, l'importanza di, que di questo periodo è un articolo che si può leggere sul, sul, su internet uh, John Hopkins uh, lui fa due incontri um, fa un incontro che è quello di Lovejoy e uh, Lovejoy aveva, era un storico delle idee, aveva scritto già delle cose importanti, fra cui il famoso saggio sulla la storia dell'idea di catene es, degli esseri, e lui dirigeva una, un, un club universitario che si chiama History of Ideas Club, of Johns Hopkins University. E lì poi era venuto per esempio Coiré, eh, era un centro mo, mo, molto attivo. Era venuto anche Goldstein. Uh, quello della struttura dell'organismo che uh, è stato così importante per me allo puntino e questo centro di storia delle idee è sicuramente uno dei primi luoghi istituzion semi istituzionali di interdisciplinarità perché in questo luogo venivano dei letterati, venivano dei, dei storici uh, della, proprio specialisti di storia venivano anche dei medici, dei storici dell'arte eccetera eccetera poi D'altra parte, come hai ricostruito tu, ehm, frequenta questi storici della medicina che venivano eh, in realtà dalla Germania, dal, dalla prima, eh, dal primo centro de, de, della, della storia della medicina che era stato creato negli anni 20 in Germania e che erano stati per motivi ovvi eh, di antisemitismo, erano emigrati in America. Allora, la, la tua domanda uh, è molto azzeccata perché uno um, non è sicuro che questi due incontri siano congruenti. Um, la, di, la, la History of Hides uh, di Lovejoy uh, è un'Historia of Hides che è molto legata al, al concetto di idea nucleo, no? che c'è un'idea che in realtà si... si viaggia nel tempo, viene un po' modificata, però il nucleo ideale, ideale, diremmo, dell'idea rimane la stessa. No? Um, invece, Temkin, eh, Sigarist, eh, sono dei storici non tanto di questo nucleo, eh, ma dei de storici, direi, della genealogia lunga. Uh, Tenkin per esempio è in grado di, di, di farti una storia della malattia da Tucidide fino a, a, a Harvey per esempio no? e dunque lui in realtà è piuttosto un medico che fa storia della medicina con dei strumenti da medico um, secondo me questo quest incontro cozza un po' con la formazione di Starobinsky perché, come hai detto, quello che lui ha imparato uh, in Svizzera è molto, legata, cioè molto legato all'impatto um, all uh, germanico del rapporto fra fenomenologia e psichiatria, ovvero, per dire un nome, Binswanger, cioè il medico di Warburg, questo che aveva questa, questa clinica molto molto importante nella storia delle idee e Binswanger era uno che in realtà eh, trattava eh, i suoi pazienti attraverso categorie che erano ci sembra veramente un altro tempo eh, eh, ereditate categorie ereditate dalla prima parte di design on site cioè l'analitica del design il rapporto alla spazialità, alla temporalità, cose che poi si ritrova in un modo più condividibile, forse, in Merlo Ponti, dalla fenomenologia della percezione. E credo che la cosa che lui ha incontrato a, a Baltimore è storia della medicina e storia delle scienze fatta da scienziati. Lui in Svizzera eh, aveva. Questa è la mia ipotesi eh? e sicuramente dovrebbe essere più come dire raffiné, no? è un po' massiccia dire così, però la cosa che lui incontra lì è una storia della, della medicina fatta da medici, non da filosofi, letterati, eccetera. Questo secondo me potrebbe essere anche la spiegazione della sua reticenza dopo, dopo gli anni 50 a scrivere di storia della medicina diciamo in un modo professionale lo fa e il libro lo, lo attesta però non lo fa come lo faceva Temkin o, o come lo faceva Sigarist di sicuro sì, sì, sì. Certo. È che significa anche semplicemente che, che la sua opera da storico della medicina e poca cosa rispetto alla sua opera di, di storia della letteratura e di critico letterario eh. però certo si vede ad ogni passo a ogni pagina di questa di questa raccolta di, eh, di saggi e in fondo anche eh, nel, nel, nell'inchiostro della malinconia si vede la stessa cosa cioè che tutta la vita lui non soltanto negli anni 50 è stato eh, come dire eh, se la parola andasse bene, comunque da, eh, da questi problemi di storia, della di storia della medicina e di filosofia della medicina. Forse il punto di equilibrio che lui ha trovato, la formula con cui cerca di trovare un punto di equilibrio rispetto ai problemi che hai esposto tu, è quella in cui dice «ogni buona filosofia della medicina dovrebbe essere una filosofia della storia della medicina». Mm? E, e da questo punto di vista ha vinto Baltimora contro Ginevra mi sembra eh, è, la, è la storia che prevale e faccio un'altra citazione che lui prende da Temkin quando parla del, della formazione umanistica dei, dei medici questione tra l'altro molto all'ordine del giorno oggi Temkin dice che è la storia quello che lui la chiama in inglese the connecting, the connecting link with the humanities ciò che collega il medico alla storia non è la, non, pardon, il medico uh, alle umanità alle humanities non è, uh, non è la filosofia questo vuol dire e questo è un grosso problema in termini di pedagogia attuale eh, delle medical humanities, perché ci sono diverse tendenze e ce ne e, se uno sceglie la filosofia invece della storia, è chiaro che, per esempio, sceglie una maniera a volte di utilizzare la filosofia per dedurne degli insegnamenti pratici nel modo di comportarsi dei medici se lui invece sceglie la storia sceglie un'altra cosa cioè sceglie una coscienza della propria disciplina e dei propri comportamenti istituzionali eh, che, si acquisì, che si acquisisce eh, studiando il passato e non studiando semplicemente delle teorie eh, allora, quindi pensiamo a questo modello di storia eh, mi ero segnato due parole eh, che appaiono nel suo, in diversi articoli la parola errore. È chiaro che, come tutti questi grandi storici, eh, che vogliono fare una vera storia della, della medicina, eh, Starobinsky pensa che gli errori sono delle cose interessanti. Eh, questo lo pensa. In fondo, Tanguylem, che è probabilmente il modello al quale aderisce di più, al quale aderisce più, com, come dire, con meno riserve, eh, glielo forniva, ma anche Sigrist senza nessuna difficoltà. Quindi gli errori sono cose significative, non sono affatto delle cose da scartare, sono oggetti storici eh, interessanti quanto le grandi scoperte. Eh, Un'altra parola eh, appare qualche volta, è la parola ostacolo. La storia, lui dice, è sempre storia degli ostacoli e su questo volevo eh, chiederti se puoi spiegarci secondo te che cosa vuol dire questo ostacolo in fondo pensavo è una visione molto narrativa della storia eh, perché in, in qualsiasi narrazione c'è sempre un eroe e un ostacolo e l'ostacolo deve essere superato e lui sicuramente ha una visione narrativa della storia però che cos'è l'ostacolo? l'ostacolo è la stessa cosa che l'errore? è l'errore che produce l'ostacolo oppure l'ostacolo è un'altra cosa? bellissima domanda um, è bella anche perché uh, lo sanno forse i nostri amici e le nostre amiche qui Starovinsky ha dedicato a Rousseau uh, un libro uh, che ha fatto storia nella ricezione di Rousseau perché era sicuramente il primo libro a, a cercare di dare un'immagine coerente eh, di Rousseau, eh, il cui titolo era eh, 57, anche lì eh, l'ha finito A Baltimore, il cui titolo era La trasparenza e l'ostacolo, cercando nella, se si può dire, nella nel respiro fra queste due eh, figure delle esperienze eh, la trasparenza dei cuori per Rousseau e l'ostacolo della società, per esempio, ma anche la, la trasparenza del linguaggio musicale nel confronto dell'ostacolo uh, de, delle lingue astratte per esempio no? dunque cercando in questa dialettica anche se il termine andrebbe corretto una specie di chiave interpretativa di tutta l'opera di Russo e anche di, di tutta la sua esistenza allora eh, la tua domanda eh, con l'idea di questo titolo no? prende una forza importante nel, nel, nel, nella carriera di di Starobinsky eh, due o tre cose di sicuro il termine di ostacolo eh, lo sapeva Starobinsky, era stato usato in un modo molto molto efficiente da Bachelard per descrivere il modo in cui progredisce la scienza eh, per Bachelard eh, la, la scienza fa progressi superando ostacoli eh, prendo un, un esempio perché è quello di che, che sarà l'oggetto della, della seconda tesi di, di, di Canguilhem eh, cosa fa ostacolo eh, nel 600 eh, al concetto di, di riflesso nervoso eh, e il fatto che viene pensato eh, il corpo come meccanica e non come organismo e dunque c'è un ostacolo che si potrebbe chiamare con, con Kuhn un paradigma o con Foucault un episteme e questo ci impedisce di, eh, è come una specie di per, per riprendere l'immagine di Wittgenstein è un bicchiere no? nel quale eh, una mosca è, è prigioniera e, e, e non smette di eh, andare contro il vetro e, e, non, e non vede che bisognerebbe eh, superarlo e di sicuro um, Starobinsky, nella sua lettura, e hai ragione che Aguilem è, è proprio il personaggio clou di questa storia, è ossessionato dal modo in cui in un'epoca un determinata, in un contesto determinato, dei soggetti non possono dire o non possono fare l'esperienza di certe cose. E questo non possono è l'ostacolo. E Di sicuro hai ragione, non me l'avrò mai formulato in questo modo, e per lui è più importante l'ostacolo che l'errore, che, che perché eh, tutto sommato eh, l'errore eh, è diciamo, una versione della storia come tribunale, nel senso noi oggi giudichiamo come errore quello che per loro era la verità e poi la nostra verità di oggi potrebbe essere l'errore. Le, le, però, però oggi la, la, la storia delle scienze americane eh, critica spesso la storia detta epistemologia francese con il nome di presentismo no, e dunque dicendo che eh, è una storia che giudica spesso la storia dal presente no? e ovviamente l'errore è un giudizio del presente sul passato e una volta detto mh, non è che puoi iniziare un bel racconto Invece, se lo, lo, lo giudichi in termini di ostacoli, puoi ricostruire narrativamente eh, diciamo, il quadro complessivo all'interno del quale degli enunciati o anche delle pratiche sono avverate e che fanno ostacolo a, a, a, a superare. Però mi, mi segno quest'idea di, di cercare di capire come il concetto di ostacolo nella sua epistemologia può essere rilegata alla, alla sua lettura dell'ostacolo in Rousseau di, aggiungo un'ultima cosa um, la, il master di, di, di lettere di, di Starobinsky e lì parlo del 42 perché Starobinsky era nata il 4 novembre 1920 e dunque la sua, il suo master Diciamo quello che oggi sarebbe un master, era sulla conoscenza di sé e degli altri in standale. Testo che vorrei assolutamente pubblicare perché è un testo veramente molto bello. E eh, la diciamo il, il clou, cioè il, il cuore di questa riflessione è ma per Standale è più facile conoscere se o conoscere gli altri? Ed è dopo questa tesi di, di, di master che, o di, di laurea che Starobinsky ha pensato di studiare tutta la storia delle, di quello che, che lui chiama le maschere, no? cioè il modo in cui eh, la gente pensa o il rapporto a sé o il rapporto ehm, all'altro sesso, il rapporto eh, con la donna per esempio, o alla società, eh, sulla, sulla sotto la figura il, il pathosformel diciamo della maschera no dunque su questo lui scrive tra il 43 e il 47 diversi articoli uno su Lao oscuco uno su Kierkegaard eh, ed è da lì no, eh, che eh, lui si sposta verso usò 57 ora se, se ci pensiamo eh, sulla scia della tua domanda la trasparenza e l'ostacolo e una risposta a una questione epistemologica, ma non epistemologica della scienza medicale, ma è, diciamo epistemologia della conoscenza di sé, dell'ermeneutica de soi. E dunque, hai ragione: forse il, il termine ostacolo potrebbe essere una specie di, di, di, di filo eh, serio e non metaforico fra queste due carriere, per così dire. Allora sì, volevo leggere la frase in cui appare la parola ostacolo, eh, è l'ultima riga, l'ultima frase di, di un articolo, in cui dice: La storia umana si crea nell'incontro con l'ostacolo. Quindi, in un certo senso, forse. C'è cioè una, una stessa cosa che può essere concepita come errore o come ostacolo. E se la si concepisce come ostacolo cambia rispetto a una visione come quella di Bachelet, per esempio, o anche di Thomas Kuhn eh, e anche eh, forse eh, eh, di altri, non lo so. Eh, allora, forse nei cinque minuti che ci restano, se, se Pierluigi Pellini non ci non ci ordina di smettere subito. Ma vi restano anche 15 o 20 no. minuti, eh. tutto allora, è, è, è questo meglio. dialogo è appassionante, potete concluderlo finché ne avete. Va bene, no, ma ne avremo anche molto a lungo tempo. Eh, e poi bisogna che facciamo eh, partecipare anche gli altri. Paolo, prima che tu vada sull'altro punto, dico solo una cosa, la cosa che hai appena detta ehm, potrebbe anche eh, buttare una luce su un altro libro di Starobinsky, importante, che è Acción y Reacción, che anche questo è stato tradotto in italiano, perché la cosa che dici tu, no? cioè la, la storia inizia quando uno affronta un ostacolo e cerca o come girare intorno, superarlo, distruggerlo magari, eh, è proprio l'oggetto di un libro strano, complicato, forse autobiografico, con dimensioni politiche, eh, assolutamente importante che azione e reazione, E chiudo. Sì, mi sembra che eh, se si fanno coincidere ostacolo e errore, se si pensa che l'ostacolo sia un errore, siamo in un modello progressista, non so come dire, in cui man mano si, si avanza per, verso conoscenze sempre più razionali e sempre più estese. Però potrebbe esserci anche un altro modello che forse sarebbe un modello più darwiniano eh, dell'ostacolo e questo secondo me potrebbe essere qualcosa che coincide con la visione di Kandilem, eh, capacità di adattarsi a condizioni culturali diverse. Um, allora, però, la cosa che vorrei che affrontassimo nei 5-10 minuti che ci restano è il problema Foucault. Il problema Foucault, che è un problema strano, eh, voglio dire, difficile da affrontare e che, da, che va affrontato, come dire, con precauzione perché siamo in un caso molto diverso da, eh, da quello di Merleau-Ponty, o anche di Sartre, anche di, di tutti gli storici che abbiamo citato, su cui... Eh, eh, Starubinsky si è espresso in maniera chiara, continua, coerente e capiamo benissimo quello che pensava. Eh, primo problema, problema Starubinsky non parla di Foucault. In, in questo libro, in cui dovrebbe parlare di Foucault, perché l'argomento insomma, è quello, non ne parla neanche nell'inchiostro della malinconia, mai una volta, eh, però ha, fatto, ha scritto nel 1976 una recensione a una edizione in lingua inglese eh, della nascita della Clinica, che era un libro del 1963, eh, in una rivista americana, New York Review of Books, 1976, ristampa nel 1976, aveva già una visione molto, come dire, distanziata di tutto quello che Foucault aveva fatto dalla nascita della Clinica da, dall'istoria della follia del 1961 fino all'archeologia del sapere, non so più in che data, alla fine degli anni 60, e ehm, in questo articolo lo attacca. Non, credo che non si possa dire non si possa usare altro eh, verbo, anche se lo attacca con i guanti, perché eh, Starovinsky era un uomo estremamente ben educato. Eh, però l'articolo è secondo me implacabile eh, contro Foucault. Dopodiché silenzio, prima e dopo silenzio. Eh, forse io non ho fatto una, una ricerca completa, forse in altri libri e magari parlando di letteratura qualche volta eh, cita Foucault grosso problema perché Foucault è l'allievo di Canguilem: eh, come si può essere del tutto Canghilemisti e del tutto avversi a Foucault secondo me è del tutto possibile e Starubinsky lo dimostra eh, ma volevo sapere un po' come vedi tu le cose. So che eh, lo dico subito. Eh, nell'introduzione a questo libro tu dici a un certo punto eh, come hai già detto anche prima eh, Starobinsky è un razionalista Starobinsky è un uomo dei lumi e, e quindi da questo punto di vista tutto ciò che è la, la critica della razionalizzazione nel 600 e dopo eh, l'opposizione eh, assoluta fra un mondo del pensiero magico e un mondo del pensiero razionalista eh, e anche l'idea eh, della rivoluzione epistemologica, cioè di un sapere che funziona attraverso rotture assolute, non piccole rotture relative e incatenate in una lunga serie attraverso i secoli, è un'idea che gli è estranea eh, nella postfazione che hai scritto alla sua antologia che si chiama La botte du Monde eh, hai affrontato in maniera un po' più sviluppata questa questione e vorrei che la riprendessi qui che cosa possiamo dire dei rapporti tra Starobinsky e Foucault grazie, finiamo con una domanda che diciamo è, è importante, credo che è sì, anche importante perché questa alternativa ehm, lo dico anche per le amiche e amici gli studenti, studentesse, è anche un'alternativa sul modo in cui eh, uno affronta eh, la storia degli oggetti di cui si occupa. Um, partirò con eh, un po' di elementi contestuali. Per arrivare a argomenti più diciamo speculativi. Gli argomenti ehm, contestuali sono che abbiamo a che fare con, con due uomini che sono esattamente contemporanei, perché Foucault del 26 e Starobinski del 1920, eh, siamo di fronte a due, mh, due autori che hanno eh, sia una passione per la scienza che è un amore viscerale per la letteratura. Um, e abbiamo a che fare con due uomini che hanno avuto due passioni, um, che hanno, diciamo, vissuto diversamente. E questo mi, mi commuove anche per gli studenti, perché penso che quando uno studente non va da un professore ed è... Mh, Sommerso da, dal, dal, dal, dal suo fascino, eccetera, vorrebbe pensare come lui, magari cambia aula e poi subisce un altro fascino e non sa come com gestire queste cose. No? E forse noi, tutti più o meno vecchi, eccetera, eh, scriviamo dei libri che traducono delle esitazioni fra modelli, eh, e penso che anche i scrittori, i poeti siano così. Il libro di Bloom, eh, pur discutibile, era un libro anche su questo. Questi due maestri sono Merlo Ponty e Canguilem. Um, Starobinsky ha conosciuto personalmente Merlo Ponty, e, um, ha, co ha collaborato con lui, è un filosofo celebre, ha scritto per lui e nel 61, quando Merlo Ponty muore, scrive una bellissima, un bellissimo tombo che si trova nel Professor Reason. E poi abbiamo già parlato insieme dell'importanza di Canguilem. Non sono in realtà uh, eredità. Uh, facilmente compatibili e uh, si può dire che uh, Foucault abbia scelto Tanguylem contro Merleau-Ponty perché? perché anche uh, nella, uh, sia nella struttura del comportamento che nella fenomenologia della percezione uh, Merleau-Ponty come Husserl uh, nella crisi o come Heidegger nei paragrafi 20 e seguenti della Design insight site cerca di riportare l'imensione scientifica al vissuto all'esperienza del soggetto. No? Um, mentre con Guilhem, come alunno di Bachelard, dice che les intuitions: c'è un bel testo di Bachelard nella formazione dello spirito scientifico, dove dice che in realtà, quando si fa scienza, bisogna diffidare più delle sue fobie, delle sue filie, delle cose che ci portano amare qualcosa eccetera e dunque lui dice si fa scienza quando si comincia a distanziare queste cose e si può dire a livello contestuale che eh, nella relazione forte che sia Foucault eh, che Starobinsky hanno avuto con questi due padri scusate se uso dei termini di, di una critica a morte da almeno 50 anni però de, di questi due padri in, credo che non sia troppo ingenuo troppo naif di dire che Foucault ha scelto Canguilhem e, malgrado l'importanza che Canguilhem avesse per Starobinsky, Starobinsky ha scelto Melo Ponti. Cioè, la sua uh, visione eh, della, della scienza rimane sempre un legata, una, una visione legata all'esperienza del corpo. Uh, e uh, per quello che secondo me il titolo che aveva scelto è forte, Le Corps et ses Raison, cioè... Il dato che, che per un fenomeno già dire che un dato è sbagliato, il punto di partenza assoluto è il corpo. Um, mentre per un Foucault, uh, e questo uh, ancora di più dal, dal, dal, da dopo, sorvegli e punir, dalla storia della sessualità, uh, il corpo non è un dato, è un costruito nell'archivio. Uh, dell'insieme, dell'interazione fra linguaggi, poteri eccetera e il corpo in realtà non può essere il punto di partenza di una ricostruzione del discorso è piuttosto, è piuttosto il contrario questo per, per me è, una, è un, già un punto di rottura molto molto forte um, la seconda cosa per me è che um, Starobinsky associa la, la, la follia um, da subito al dolore. Non ci vede tanto un'esaltazione di una specie di esperienza dei limiti del soggetto che attraverso la follia raggiungerebbe qualcosa come un top dell'esperienza. No, per lui la follia è, è, è l'aida. E dolorosa evacuata e lui ha l'impressione che Foucault attraverso e artaud eh, e nella sua frequentazione di solers e telkel abbia un po' idealizzato no cosa sia sta, cosa sia un, un quello che all'epoca si chiamava un fu oggi non parleremo più così però eccetera dunque eh, una differenza direi genealog genealogica con Guillaume eh, Merlot una differenza nel, nel rapporto all'oggetto e poi sicuramente e questo andrebbe indagato più che ho potuto farlo ehm, un rapporto alla dialettica continuità e discontinuità eh, nella storia eh, se il corpo rimane un punto di partenza della descrizione del vessuto del sapere può essere un punto di continuità e eh, Starobinsky non fa fatica per esempio a parlare, trovo che sia uno dei più belli testi del volume eh, dell'esperienza della temperatura per Madame Bovary che è sempre troppo caldo deve essere, lui la descrive come una tipina un po' complicata che è sempre troppo caldo, troppo freddo no? Eh, Starowinsky ha questa sensibilità, trovo che sia un testo bellissimo, è anche un testo di, di grande eh, qualità letteraria, al modo in cui Emma vive il calore e il freddo. No? E se lui si può ricollegare a questo è perché eh, lui sa cosa vuol dire avere freddo o avere caldo caldo. No? Dunque il corpo fa questa continuità. Eh, Naissance de la Clinique eh, è un testo molto violentemente antifenomenologico che uh, cerca di mettere fra il corpo, e, uh, cioè il corpo del medico e il corpo del, del paziente eh, eh, le istituzioni, il discorso, l'archivio eccetera e come lo sappiamo, e, e, e questo quando ho fatto l'edizione per la pleiata dell'archeologia avevo trovato elementi ancora più, più diciamo netti Dopo addirittura Foucault troverà che Nesso Tinich era ancora troppo fenomenologico. Era un testo dove parlavo di sguardo, ma era la cosa del sguardo, eccetera. Sguardo di chi, sguardo di che, eccetera, eccetera. E dunque, credo che: ecco, scusa, sono un po' titubante, però direi che questi sono elementi, comunque. Di differenza. Poi ultima cosa, forse, Estrema ratio. Direi che um, l'idea uh, fucaltiana che si ritrova in certi filosofi contemporanei, che l'estremo di un fenomeno, cioè il momento in cui un fenomeno si rovescia nel suo contrario, non lo so, la democrazia che eh, ha dei lati eh, vicini al totalitarismo, quando, non lo so, la polizia comincia a impazzire, eccetera. L'idea che il momento in cui un fenomeno eh, che si rovescia nel suo contrario sia la verità di questo fenomeno, cosa che c'è molto in Foucault, era completamente strana a Starovinsky. Starovinsky non crede assolutamente che eh, l'eccezione eh, di, eh, diciamo, dove, cioè, dove una cosa diventa il contrario di quello che è, sia la verità di quello che è. No, questa non lo pensa lui, non l'ha mai pensato. Grazie. Grazie, è stato molto chiaro, molto interessante questa cosa su berlocati e Anghilem. Io avevo selezionato un, un piccolo passo alla leggere che va completamente nel, tuo, nel senso della tua interpretazione. Nel 1976, quando eh, Starobinsky, l'unica volta in cui si esprime chiaramente, esplicitamente, direttamente su... Foucault, fa una distinzione e in un certo senso si capisce che secondo lui eh, Foucault sarebbe potuto andare in una direzione che gli interessava e che invece ha un molto rapidamente in realtà ne ha scelta un'altra eh, nel corso degli anni 60 e, e la frase è questa, se posso farla vedere a tutti, questa è l'originale eh, in inglese, ma vi posso, guardatela un attimo, poi ve la prendo in traduzione italiana. Ci sono davvero dei passaggi nella nascita della clinica che sono autentiche analisi fenomenologiche, dove un soggetto, il medico, lo scienziato la stessa percezione medica, è visto nell'atto di costituire gli oggetti dei suoi pensieri. Questo era probabilmente quello che sarebbe piaciuto a Starowinski eh, che Foucault continuasse a fare. E invece Foucault cambia. Da quando ha scritto queste pagine, Michel Foucault ha trasferito completamente la sua attenzione su ciò che chiama l'ordine del discorso, cioè la scoperta delle leggi che tacitamente governano il discorso intellettuale di un determinato periodo. Ora sottolinea la dispersione del soggetto, cioè i modi in cui tutti i pensieri, non importa quanto possa sembrare individuale o creativo, è inconsciamente ma sistematicamente vincolato dalle regole o codici incorporati nel discorso dei tempi. Ecco, mi sembra che sia proprio un, un Foucault seguace di Merleau-Ponty che eh, appaia in quella, in quella prima frase in cui... Eh, Karobinsky evoca un, un fuoco possibile che poi non si è realizzato, comunque non si è sviluppato. Quindi restituisco la parola. Cioè, dico solo una, una parola per, prima di, di, di passare eh, a, a Pierluigi. e Lo dico per i per gli studenti, perché o i dottorandi, o, o per noi comunque. Eh, per me questo dibattito non è un punto di storia solo, e l'alternativa fra eh, se noi letterati eh, possiamo trovare un punto di equilibrio tra, tra la, la dico in un modo un po' brutale, linguaggio dell'esperienza e esperienza del linguaggio o se sono due cose completamente scisse no? eh, Starobinsky avrà cercato di equilibrarli, no? esperienza del linguaggio perché è uno che è molto attento, poi è un, un alunno di Spitzer, dunque la forma, lo stile, eccetera, però questa esperienza del linguaggio deve sempre essere riportata anche pedagogicamente, eccetera politicamente, alla lingua dell'esperienza. Lui la cosa che diciamo fa fatica a capire è questa scelta di Foucault di avere abbandonato l'idea che, eh, proprio il termine fenomenologia, non logos del, dei fenomeni, linguaggio delle esperienze, e di avere scelto eh, l'odo di discorso. credo che questa alternativa fa pensare anche al, al, anche a, al nostro impegno come, come letterati. ecco. Certo, eh, aggiungerei soltanto un secondo che eh, questa idea è un'idea che verrà da Ponti, certamente, ma è un'idea ginevrina, cioè un'idea che viene anche da Georges Poulet da Marcel eh, eh, anche dal, dai, dai letterati e non soltanto dai filosofi di cui lui era stato allievo. Eh, credo che sia il momento di orchestrare una discussione più larga e ri... quindi lascio la parola a Pierluigi Pellini. Sì, io vi ringrazio molto e vi assicuro che vi ascolteremo volentieri ancora un'altra ora. Però eh, dico a tutti che la chat è aperta e potete... Eh, sia intervenire con delle domande in chat, sia sulla chat di YouTube, sia sulla chat di questa stanza. Eh, ma anche chiedere la parola, vedo fra l'altro che ci sono eh, collegati e siamo molto felici, oltre agli amici padovani, fra cui Alvaro Barbieri Ivano Paccaniella, ci sono anche eh, alcuni specialisti di ciò di cui stiamo parlando, Giuliano Zanetta che è stato citato prima, Rudolf Behrens e poi Luca Pietromarchi, quindi immagino che molti avranno cose da dire e eh, vi invito a prendere, a prendere la parola non arrivano magari nel frattempo mentre eh, mentre la gente pensa pensa qualche domanda eh, Aggiungo molto, molto rapidamente una cosa io. Mentre parlavate, mi è venuta la curiosità di prendere, eh, di riscorrere la breve prefassa, molto bella e molto densa, che Robin Artist ha scritto a un uh, libro di un collega di, uh, di Martin Rueff, Lire le délire: leggere il delirio di Juan, eh, di Juan Rigoli. E anche lì, uh, lo riscorsa rapidamente, è in realtà un discorso contro Foucault senza mai citare Foucault, eh, cioè l'atteggiamento di Rigoli che studia gli alienisti dell'Ottocento e, e ne studia sia il discorso ma anche proprio l'implicazione umana di esperienza rispetto ai malati che chiaramente eh, si oppone al, al discorso di, sulla nascita della, della clinica di Foucault e sulla, e sulla storia della follia eh, è evidente che Starobinsky è completamente dalla parte dalla parte di Rigoli, in questa necessità di eh, osservare innanzitutto eh, la sofferenza, il dolore, il tentativo, anche l'errore, ma l'errore significativo di un Pinelli, di un Eschirol. Ecco, su questo volevo chiedere, eh, volevo chiedere a Martin, eh, tu hai accennato a quel saggio bellissimo: che tra l'altro esiste anche in traduzione italiana, la scala delle temperature su, su, su Madame il melangolo se non lo ricordo male, eh, su, su, Madame, su Madame Bovary, eh, se volevi dire qualcosa di più eh, su quella sezione del, del libro che è le correcchie e dunque proprio sulla, eh, eh, su come lo storico della medicina e lo storico della letteratura, in realtà l'avete già detto, appunto questo elemento fenomenologico dell'esperienza è centrale in entrambi, ma se vuoi un po' insistere su questo. certo grazie anzi di, di dare l'occasione di, di, di entrare in questa sezione che hai ragione abbiamo un po' diciamo tralasciato perché il nostro discorso era più epistemologico con, con Paolo direi um, lui uh, varie volte e questo si vede anche nell'inchiostro della malinconia nei testi su Baudelaire per esempio ma anche nei testi su Michaud o anche nella beauté du Monde ho trovati parecchi Um, si era interessato all'esperienza diciamo, all della malattia all'interno dei romanzi o all'interno delle, de, de, delle poesie e uh, l'ultima sezione, il corpo scritto è uh, una piccola scelta che aveva immaginato lui di testi che mettono in scena all'interno della letteratura dunque non eh, noi storici guardiamo... Eh, un scrittore come un paziente, no, vediamo come gli scrittori mettono in scena il sapere medico. Allora, può essere un, un, un testo che è quello che apre la sezione su Molière e i medici, no? il medico come personaggio di Commedia, secondo me, eh, cioè Molière dovrebbe essere veramente distribuito con i vaccini, perché è uno che, che ci fa capire che tipo di potere hanno i medici, e ce lo fa capire in un modo molto molto intelligente, anche molto divertente e, e Starobinsky amava molto Molière, veramente molto. Poi c'è un saggio su, um, su Emma Bovary di cui hai parlato, c'è un saggio molto bello su Segalen perché eh, lo scrittore Segalen aveva fatto una, una storia, de, una, una tesi di letteratura sulla patologia dei simbolista, cioè il rapporto simbolismo e patologia e poi abbiamo chiuso e chiude il volume. Con un saggio sulla uh, peste di Camus, che è un saggio interessante, e lì fa vedere anche che parliamo di, di, di pezzi di storia vecchia, no? perché Starobinsky aveva incontrato Camus, aveva discusso con lui sulle fonti della peste, e uh, cioè, mi, mi, mi fa un po' senso, devo do, confessare che io ho conosciuto starobinski sono andato da lui e che conosceva qualcuno che aveva parlato con camus cioè è anche commovente questo e poi finisce con il suo fascino per la, la, il discorso di michaud sulla, sulla malattia e questo apre anche un altro capitolo che sarebbe che luigi il rapporto di, di starobinski con la letteratura del novecento cosa lui ha letto cosa gli piaceva cosa non poteva apprezzare eh, eccetera però questa sezione per me è veramente il il ponte fra l'ucorre serraison e l'oncro della melancolia, perché nell'oncro della melancolie visto che la tesi di starobinski era sui trattamenti della melancolie della malinconia fino alla scoperta dei, dei, delle benzodiazepine e dei Uh, ha molti testi sulla uh, medicina la musica, la medicina la poesia, i romanzi eccetera dunque ehm, sono due volumi e poi devo dire che l'Andrea ha fatto le cose bene perché se le metti l'uno contro l'altro sembrano proprio due testi che, che fanno un po' no grazie, non vedo, non vedo ancora ancora domande e allora eh, la, forse insomma anche la densità eh, sono particolarmente contento perché siamo riusciti siete riusciti questa sera a, a, ad essere chiarissimi, limpidissimi, ma con un'estrema densità su argomenti di grande, grande complessità e difficoltà, quindi forse eh, anche questo, eh, come dire, intimorisce eh, i nostri dottorandi, i nostri studenti, ma eh, spero che lo stesso appunto arriva. Ecco Alvaro Barbieri, eh, che eh, non è un dottorando, uno studente ovviamente, il nostro collega di Padova, prego Alvaro, grazie. Scusatemi, avete, avete il mio audio? Mi udite? Sì, ciao Alvaro. Bene, ciao, ciao Martina. Ecco, io sono particolarmente contento che questa eh, chiacchierata eh, straordinariamente densa eh, sia andata in onda a reti unificate sotto una doppia egida eh, perché dai tempi di Bressanone che non ci si rivede e in questa fosca età scovidiana è bello ritrovarsi sia pure in forma diaframmatica eh, e, e un po', e un po di vita. Assolutamente. In una comunione così telematica che, che ci risarcisce un po' della, del dispiacere di non vederci dal vivo. E poi ho ritrovato, insomma, in Martin quel critico di pensiero, quel letterario di, di forte torsione filosofica che troviamo sempre là dove è giusto stare, no? sugli autori, sui testi e sulle questioni essenziali, sempre affrontati diciamo, con magistrale semplicità, con una, con una potenza e una concretezza di pensiero che mi lasciano sempre ammirato. Eh, io volevo ritornare su, eh, su uno dei Moclet che, che hanno insomma, interessato il vostro discorso, è stato introdotto il tema da, da tortonese in modo molto felice, e, e cioè l'ostacolo, no? sono emersi soprattutto, soprattutto due accezioni, no? una eh, liquidata giustamente da tortonese, cioè quella dell'errore da superare nello svolgimento progressivo della storia delle idee del pensiero e della scienza come una sorta di come una sorta di barriera da abbattere per passare oltre in una sequenza di conquiste magari teolog teologicamente orientata e poi una prospettiva darwiniana insomma invece dove l'ostacolo è eh, il, il luogo l'occasione diciamo di una eh, di una strategia adattiva di, una, di, una, di uno spunto di metis vincente da parte dell'umanità o del ricercatore. Eh, mi chiedevo soprattutto mh, con riferimento a un libro che ho letto troppo tempo fa e di cui ho una memoria un po' or, ormai un po' offuscata e cioè action-reaction, action, no? se non vi possa essere lì eh, tanto su un piano esperienziale biografico così come eh, sul piano della riflessione dell'esperienza umana ma forse anche con una visione letteraria eh, una, una terza accezione molto potente della, del tema, del tema dell'ostacolo, cioè quello della, della sollecitazione, cioè eh, l'idea diciamo, eh, di una sublimazione avventurosa e eh, dell'ostacolo come eh, occasione iniziatica eh, che permette la, la reazione in quanto slatentizzazione di una, di una potenza che altrimenti rischierebbe di restare implicita, cioè con un forte senso di, di scommessa eh, di rischio di gioco per cui laddove drammaticamente l'ostacolo si pone come un luogo di impatto inevitabile e anzi ci comprime sollecito una risposta autenticamente inventiva e creatrice ecco forse mi sono spinto troppo in là ma in alcuni passaggi di quel vecchio libro mi pareva che questa, che questa dimensione che è molto letteraria ecco e che è in, nel senso avventuroso iniziatico io poi da studioso di romanzi cavallereschi, sono sempre un po' influenzato da questa idea dell'ostacolo come momento impattante di, di, di rivolgimento vittorioso no? dell'eroe. Dell eh, e mi chiedo se questa, questa traccia non possa riservare, diciamo, un'ulteriore dimensione dell'interpretazione del mocle che avete tanto intelligentemente articolato e lavorato in, questa, eh, in quel passaggio della vostra, del vostro dialogo. Grazie, grazie mille. Per Luigi rispondo così. Prego, prego, certo, okay. ma sta. Ok. Allora, ehm, Alvaro, ehm, ehm, questa tua interpretazione non, non puoi sapere quanto sia azzeccata perché ehm, è per me la chiave di quello che eh, Starobinsky chiamava la relazione critique. E anche questo per me è di, di grande... Eh, come dire, importanze per i nostri studenti, amici, e eh, per noi eh, cos'è la relation critique per Starobinsky? che è l'unico libro teorico che lui abbia scritto in realtà sulla, sulla la critica letteraria in un momento in cui fra il 60 e l'80 eh, i critici letterari erano molto, come dire, prolissi in teoremi, eccetera lui è sempre stato molto cauto ed è un libro che ha scritto, riscritto quasi su, su 25 anni, La Relazione Critique. Ora, nella Relazione Critique c'è un testo, che è il testo clou, che si chiama Il progresso dell'interprete. E Vedrai che la, il modo in cui hai descritto Azione e reazione è esattamente quello che lui dice del progresso dell'interprete. Um, studiamo il romanzo cavalleresco, studiamo... Baudelaire, studiamo Rousseau e eh, entriamo subito in quello che e lui lo cita appositamente eh, tutta la tradizione fenomenologica Heidegger compresa chiama il circolo ermeneotico no? cioè siamo presi noi nella comprensione dell'oggetto e eh, presi nella comprensione dell'oggetto andiamo a nutrire questo quest oggetto con noi stessi in realtà e il primo movimento è quello dell'empatia e il primo circolo uh, ermeneutico per lui è minacciato dall'empatia e questo va detto anche in un modo chiaro e tondo per il nostro mondo contemporaneo, l'empatia non è la chiave di tutto. Ora cosa dice Starobinsky? Dice che per fortuna l'opera resiste e, ed è proprio perché l'opera resiste e che fa ostacolo alla nostra comprensione perché hai un termine che non capisci, perché hai una reazione psicologica di un personaggio che non capisce, perché c'è una metafora che senza essere una adunaton magari cozza con la tua percezione, c'è un ostacolo e lui dice in realtà il lavoro della comprensione comincia con questo quest ostacolo e rilancia l'investimento soggettivo facendo una specie di rimbalzo sull'ostacolo che... Ma sì che, che a lui addirittura parla di secondo circolo ermeneottico ed è questa la comprensione. E lui dice: se ci lasciamo ehm, urtare per così dire dall'ostacolo, abbiamo qualche chance di capire il testo. Se andiamo a cercare nel testo quello che ci mettiamo noi non lo capiamo, ci chiamiamo noi dentro e, eh, e lì c'è tutta una polemica. Eh, diceva giustamente Paolo con Poulet, no? la critica di identificazione, eh, una critica di identificazione una critica che di sicuro ti fa amare il testo, ma in realtà te lo fa amare perché eh, c'è il pericolo narcisistico di amarsi, de, di amare, M molti di noi no? quando facciamo lezioni siamo anche minacciati da, dalla, dalle prodezze dell'intelligenza che mettiamo a capire un testo, no? lui dice no, ma questo sì, va bene, è bello, eccetera, eccetera, però... Il gioco comincia quando il testo ti resista e che entra e lo dico a un padovano con tutta l'ammirazione dovuta, inizia il lavoro filologico perché lui capisce la filologia come una descrizione dell'ostacolo. No, e questo per me ti dà perfettamente ragione. Cioè direi, l'obstacle, se tu vuoi, come relance, come, come slancio nuovo. Per il racconto della comprensione. E eh, lo dico soprattutto perché ehm, per me questo rapporto fra empatia e distanza, fra trasparenza ostacolo e la ricchezza del suo gesto ermeneutico è che oggi, con il diciamo, il fascino di una eh, critica empatica, eh, rischia di, di, di non essere capito bene. Io tengo molto a, a questa cosa di Starobinski. Molto, molto. Allora, dalla... volevi aggiungere qualcosa, Varo? No. Eh, dalla chat di YouTube arriva una eh, domanda della nostra collega Silvia Contarini di Udine: vorrei chiedere qualcosa sul rapporto con i house che ha tratti a Fiona. Prego, Marta. Il rapporto con IAUS. Allora, um, è un rapporto. Buonasera Silvia, non ti vedo però se sei qui, ti saluto. Um, allora, c'è un rapporto personale, perché IAUS è venuto a Ginevra varie volte e si sono avuti, veduti, visti pardon, anche con la um, Nella relazione critica, eh, Starobinsky. Eh, torna sulla eh, famosa estetica della ricezione, come il quadro di intelligibilità e anche di, nel quale si può capire la, la pertinenza o anzi il modo in cui un'opera non quadra e dunque eccetera eccetera. Però devo dire che ehm, c'è per Starobinsky, ma lo dico in un modo un po' troppo frettoloso, nella, nella percezione nella teoria dell'estetica della reception di jaus una cosa che non gli va è che è il modo di schiacciare il rapporto fra uh, creazione no, e inaspettatezza se può dire dell'opera su una dimensione sociologica questo starobinsky è una scienza umana sociologia con la quale lui fa un po' fatica fa un po' fatica e dunque direi che allora c'è un'altra dimensione che, che, che potrei evocare adesso velocemente eh, è il fatto e non so se è su quello che, che Silvia mi voleva sentire ehm, del del degli house SS. Eh, Starobinsky ha vissuto come ebreo a Ginevra, eh, l'esterminazione degli ebrei d'Europa eh, in prima persona, ovviamente, non è stato deportato perché la, la, la Svizzera eh, ha internato, però non deportato. Però ha, ha avuto cugini e zii deportati e morti in campo e eh, lo so, da lui, lo so, di prima mano: eh, che lui sapeva che Aus era un ex. SS e mi ricordo, non sto a tornare su cosa che potrebbe sembrare no, come ogni volta che un testimone eh, si, si grandisce se stesso perché è stato testimone di una cosa, però mi ricordo che in un dibattito con lui privato, eh, davanti ai suoi figli che erano scandalizzati, che lui non si fosse schiarito con, eh, con Yao su questi, queste cose, lui, lui ha detto con modestia, con eh, un po' anche di, di come dire, come una confessione ha detto: Noi di queste cose non parlavamo, non ne parlavamo. Allora, come voi capite, questo non ne parlavamo, non lo so, però eh, fu, la, fu la sua relazione. Lui ammirava, ammirava molto, comunque, lui ha avuto legami forti eh, con tutta questa, anche con Dieter Heinrich, eh, con eh, Hermeneutico, con letteratura, e ha scritto anche articoli per questa enciclopedia che esistono in tedesco e non in, e non in francese. Anche questi andrebbero ripresi. Grazie per queste parole che tu hai... Hai appena detto, eh, verrebbe da, da rilanciare un'altra domanda, ma non la faccio perché ha chiesto la parola a Guido Mazzoni, no, ma dicevo un'altra domanda proprio anche sull'etica in generale di Stavropensky, etica e politica, cioè che sono una dimensione sempre implicita, quasi sempre implicita, ma fortissima credo nei suoi scritti. Ma questo semmai dopo ora eh, do la parola a Guido Mazzoni. Beh, eh, grazie davvero per questa questo dialogo straordinario, ricchissimo. Eh, volevo tornare sul rapporto con Foucault, perché è una, una, un tema che immediatamente eh, viene in mente, eh, anche perché eh, avrebbe voglia di dire di storicisti in senso lato, cioè di intellettuali che nella seconda metà del Novecento, hanno fatto della storia la loro filosofia prima. Eh, non, non ce ne sono stati tanti, ormai possiamo dirlo, cioè a partire da un certo momento, a partire da un momento in cui il, il mainstream della, della riflessione intellettuale eh, si è strutturato eh, tra le due sponte dell'Atlantico, lungo la dialettica tra decostruzionismo, postrutturalismo post da un lato, e eh, il blocco filosofia analitica, scienze cognitive. Poi diventate neuroscienze, eccetera. Eh, da quando la, la, si, si è instaurata questa dialettica, gli, gli, gli storicisti se la sono passata relativamente male. Eh, Starubinsky e Foucault, da questo punto di vista, con tutte le, le, le loro differenze, eh, si ritrovavano ad essere eh, dalla stessa parte, cioè si ritrovavano a fare della coscienza storica in un storicismo senza telos e senza soggetto, il punto di partenza della loro riflessione. Eh, dal vostro dialogo è emersa molto bene la differenza fra i loro storicismi. Eh, Foucault era un costruttivista assoluto, eh, fino appunto a coinvolgere il corpo, la dimensione del corpo nella, eh, nella, nella, nella costruzione e nella storicizzazione. Nemmeno il corpo era eh, a riparo dalla storia del Foucault e dal gioco di potere sapere, quello che sappiamo del, del sistema di Foucault in divenire, che ha vari stadi, che però è strutturato in, intorno al presupposto del, uh, del costruttivismo assoluto. Uh, Starobinsky aveva, aveva invece un, questo fondo fenomenologico che riemerge uh, sempre, costante, nella sua uh, riflessione, e che rinvia, eh, come tutta la fenomenologia, ad una nozione, chiamiamola debole, di eh, natura umana, che eh, rimane lì, eh, di, almeno di, di esperienza umana che ha un fondamento eh, sovrastorico eh, in qualche maniera, eh, in questo caso legato al corpo. Questo è molto interessante perché, perché appunto eh, porta in due matrici diverse. Eh, e porta anche poi Starobinsky a eh, salvare quel, quel fondamento magari razionalistico, eh, oltre che fenomenologico, che invece in, in Foucault vacilla sotto i colpi della sua stessa critica, continuamente. E, come, lo, come avete articolato il problema è davvero, davvero molto, una maniera molto, molto lucida di porlo. e appunto volevo sottolineare questa... Questa, questa linea divisoria che avete tracciato benissimo Sì, grazie mille Guido di averlo eh, posto così perché credo che come dicevo ehm, non soltanto interessante per Starobinsky questo confronto però dice anche qualcosa di Foucault no? eh, tu l'hai radicalizzato molto e secondo me questo confronto con Starobinsky permette questa radicalizzazione che forse su questi certi elementi sfuggirebbe eh, senza questo. Poi ehm, lo, lo, la, la conseguenza, se, e lo dico davanti eh, specialisti di letteratura, è, è grande anche per il modo in cui si studia letteratura, perché ehm, purtroppo... Uh, nei diecris de Foucault è sparito un articolo che era stato un articolo del, uh, che aveva realizzato con Roger Paul Droit e che è un articolo del 74 che si trova su internet, poi magari vi, vi manderò la, il riferimento dove Foucault dice a proposito di, dell'histoire dell della folie lui dice bah, io quando ho scritto l'histoire della folie ero convinto che si potesse ricostruire scibile di un periodo attraverso i grandi capolavori di questo, di questo momento e lui dice in realtà ero legata a Mosi e a Bart, e dunque dicevo va eh, per capire il sentimento dello spazio nel settecento basta leggere la Nouvelle Louise eh, per capire l'esperienza dell'interiorità nell'ottocento basta i fratelli Caramazzo eccetera lui dice dopo un certo momento ho capito che ehm, questa via non, me ne, non portava da nessuna parte. E, e, e da lì ho scelto l'archivio, uh, l'archivio anonimo, l'archivio senza soggetto, uh, l'archivio dei detenuti per sorvegliare e punire, uh, eccetera, eccetera. E dunque io sono sempre, uh, e, e lo dico un po' da, da fucaldiano, sono so, sempre sorpreso dall'uso che si fa di Foucault negli studi letterari perché va ricordato in un modo anche, devo dire un po' bieco diciamo storico no? che c'è un Foucault che credeva nella letteratura e poi c'è un Foucault che non ci credeva assolutamente più e, e che trovava che a, a, diciamo, delegare come poi lo, lo faranno adesso cito francesi come lo faranno un Ricœur un Derrida, ma anche lo stesso Deleuze, la descrizione delle, delle esperienze storiche ai scrittori è un, er, un errore di, di, di metodo. Eh, lui, eh, diciamo che ehm, da sole e punire in poi, lo, lo, lo, lo rifiuta. Allora, eh, dico questo per, per collegare la cosa che, che, che sottolineava eh, Guido Mazzoni, secondo me, il rapporto non fra una storia basata su un corpo, eh, come dato, le, co, come dicevi tu, non debole, e un corpo costruito, e il modo in cui la letteratura può diventare un, uh, un terreno storico, secondo me questi due punti devono essere articolati, è quello che volevo dire. Sì, e tra l'altro fra l'altro su questo che, che, stavi, che stavi dicendo ora eh, è forse significativo che eh, i veri e più coerenti allievi di Foucault fra i critici letterari sono poi i new historicists americani per cui poi non c'è più nessuna differenza tra una tragedia di Shakespeare e un uh, testo anonimo uh, dello stesso periodo uh, mentre in fondo il, il fucaldismo europeo ha delle resistenze legate a appunto a, a, un tipo, a un tipo di, di, di tradizione completamente diversa. Eh, non ci sono altre, non ci sono al momento altre domande, eh, però rilancerei un ultimo invito ai, sia ai studenti dottorandi sia ai nostri colleghi che sono collegati se eh, qualcuno vuole intervenire, anche prendendo direttamente la parola eh, cioè chiedendola perché poi la, la regia deve autorizzare. Eh... Deve autorizzare l'accensione la, del microfono. Eh, nel frattempo chiedo sempre a Emanuela Carbè, che eh, appunto sta gestendo la, la stanza, di eh, fare un avviso tecnico per quanto riguarda le iscrizioni alle nostre mailing list. E sapete che noi, per ragioni di privacy, non possiamo bombardarvi eh, con eh, le locandine delle nostre, eh, delle nostre iniziative se non vi iscrivete, se non date il vostro consiglio. Senso. quindi alcuni di voi l'hanno già fatto e, e abbiamo, una, abbiamo una, una mailing list ma se qualcun altro eh, volesse farlo ora Emma eh, vi dice come fare e nel frattempo appunto aspettiamo di vedere se ci sono altri interventi o se anche Paolo Tortonese vuole, vuole dire qualcosa in conclusione. Grazie per questo splendido dialogo e alla fine del secondo ciclo a giugno Abbiamo pensato di rimanere in contatto, prendo una newsletter ehm, con la quale mandiamo le notizie relative alle iniziative di extrema razza. Quindi per chi non si fosse iscritto e desiderasse farlo, ricordo appunto che c'è un form che, che è tuttora attivo, inserirò nella chat il, il link. E quindi chi vorrà lasciare il proprio indirizzo ed eventuali commenti, che naturalmente sono benvenuti, potrà farlo. Attraverso il forum. Grazie. Grazie Emma. Eh, e io vi ricordo che la prossima settimana, eh, sempre di giovedì, sempre alle 21, avremo un incontro con Antonella Nedda. Eh, non so se appunto Paolo vuoi dire ancora qualcosa o qualcun altro vuole intervenire. Sì, posso dire una cosa? Prego. Pratica. Posso. Segnalare il fatto che è uscito un altro libro interessante da pochissimo tempo eh, di Starobinsky, che è una storia, una brevissima storia della medicina, che aveva scritto, se non sbaglio, nel 1963 ehm, e che non, era, non aveva avuto una grande circolazione ed è stata pubblicata da Dan Barras, che è uno specialista di storia della medicina, anche lui svizzero ed è un librino molto curioso e interessante da, eh, da studiare e che coincide su molti punti con eh, i saggi che sono raccolti eh, nel, nel corpo e le sue ragioni ecco Grazie Paolo, grazie veramente a nome di tutti noi, a nome del Dipartimento di Filologia e Critica di Siena. A voi speriamo di avervi molto presto eh, in presenza a Siena eh, per poter proseguire questo dialogo e in generale un dialogo sulla critica del Novecento, sui rapporti fra letteratura e medicina. Grazie a tutti e eh, appuntamento alla settimana prossima. Grazie a voi. Ciao Paolo, ciao Carluigi, grazie Emma, grazie anche a Guido, ciao